Questa è la mia famiglia. La mia famiglia non ha niente di speciale. Come ogni anno ci ritroviamo a casa di mia madre. Sì, il compleanno della nonna Teresa. L'unico vero collante della famiglia. Eccoli. Ci fosse mai una volta che arriviamo tutti insieme? Beh, poco male. La strada ormai la conosciamo tutti. Così, uno ad uno, cominciamo a prendere posto. Quest'anno, però, tutte le attenzioni sono per Natalia. Per la primissima volta in dolce attesa. Natalia è una un po' viziata. Non lavora, non stira, non cucina. Però utilizza Just Eat. Ordina tutto su internet persino suo figlio. La sua compagna è di tutt'altra stoffa. Valentina è fashion blogger affermata, ha 28.000 follower e due stalker. Poi c'è Mattia, fuggito a Londra per una vacanza studio. È considerato il figo del paese perché ascolta i Beatles e mangia solo fish and chips. Seguendo il suo sogno di ballerino e sempre in costante ricerca di un lavoro c'è Alessio. Laureato all'Accademia Bolshoi. Laureato all'Accademia Bolshoi. La danza è entrata in lui a 12 anni e con la età anche Roberto Bolle. Accanto a lui c'è Alberto. Ha studiato fino alla terza media. È lo stalliere e lo stallone della famiglia. Quello che brinda con lui è Fausto, un tipo schivo, in città non conosce nessuno, ci tiene molto la sua privacy, in modo fin troppo maniacale. A capo tavola troviamo Antonio, il sindaco di Borgo sull'Aglione, un uomo del cuore d'oro, aiuta il medico, il dentista, l'idraulico, l'elettricista ed il meccanico, aiuta proprio tutti. La più affamata di tutti è senza dubbio Manuela. Le male lingue narrano che la sua ultima doccia risalga ai mondiali dell'82. Ed infine Davide. Il classico palestrato, tatuato e lampadato. E non solo. Ah, forse vi starete chiedendo chi sono io. Io sono Paolo, il figlio emigrato in Svizzera che ora fa il fotografo. bel sorriso. Gli anni passano e le occasioni per vedersi sono sempre meno, ma c'è sempre spazio per una risata e una bevuta in compagnia. Nel bene e nel male rimaniamo sempre una semplice famiglia di provincia.